buongiorno a tutti carissimi amici iniziamo la trasmissione degli insegnamenti sugli angeli dei denti devo dirvi che creare questa rubrica è veramente molto molto difficile come vi avevo già accennato in un altro video, sia per il discorso numerico eh, della gematria e quindi anche della lingua di origine eh, che va usata, non si può usare eh, l'italiano, diciamo così, sia per, diciamo, l'accesso la, e quindi anche ehm, la manifestazione delle conoscenze a riguardo questo è abbastanza impegnativo abbastanza difficile ma è anche vero che avere in mano mi riferisco proprio agli esseri umani alle persone se iniziate ad avere in mano queste sacre e divine conoscenze è vero che voi riuscite veramente a cambiare le carte in tavola. Ecco che quindi di fronte a una difficoltà vi è anche un tesoro, una preziosità veramente, veramente alta. Ecco perché appunto poi uno dice ne vale la pena. Il discorso che sta alla base degli angeli delle parti del corpo è lo stampo, lo stampo nell'eterico lo stampo energetico della parte del corpo, l'informazione cellulare di quella zona, di quella funzione, di quell'organo, e nel nostro caso di quest'oggi dei denti. Questo si va a fare contattando ritualmente l'angelo. Non è una cosa troppo religiosa e astratta, fideistica, no, è proprio che si va a contattare l'intelligenza della parte, quindi vi faccio un esempio, il cuore ha tantissime funzioni inconsce, involontarie, cioè che non dipendono da noi. È un po' come se avesse una vita a sé, questa vita a sé non è caotica e degenerativa, ma è intelligente e conservativa quindi ogni parte del vostro corpo se voi la osservate ha una sua enorme intelligenza e funzione per esempio la pelle sa come si respira tutti gli scambi di ossigeno e anche nutritivi che devono avvenire in realtà ogni cellula è intelligenza e funzione in quanto ogni cellula sa quello per cui è nata, è programmata, lo vedete che c'è un'informazione, c'è una sorta di input, che poi è un input presente in tutta la natura, per esempio ora sto guardando dalla mia finestra un pino meraviglioso sotto il sole, e lui è un pino, non diventerà mai un mandorlo tutto d'un tratto, giusto? E, e anche ogni sua gemma, ogni sua foglia, Ogni suo ramo, sa come crescere, alzarsi, svilupparsi, come si fa ad andare avanti. La vita è intelligenza. Ecco che, quindi, quando ci sono dei problemi nel corpo, ad esempio, no? Perché no? Dei problemi di uh, disequilibrio, diremmo, ecco, che si può contattare direttamente l'intelligenza del corpo. Ora, l'intelligenza del corpo umano, io ve l'ho già data, vi ho già dato il sigillo e tutto, e, e quello è generico per il corpo umano. Praticamente, cosa va a fare quell'angelo? Va a ricrearvi lo stampo. Voi, per capire bene il discorso, dovete capire lo stampo eterico, cioè la funzione di quello. Chiaramente, se prendiamo il corpo umano in tutta la sua totalità, è un po' generico come, come, come cosa, ovviamente, ma sicuramente facendo un ciclo, quindi chiamando l'angelo del corpo umano, per esempio, per dieci giorni, tutte le sere, ecco, allora vi aiuta sicuramente, perché dovete capire l'ultima cosa. Cioè che quando nello stampo le cose si sono sistemate, il corpo fisico, cioè la materialità, risponde. Quindi, per farvi un ultimo esempio, la gemma del pino, per esempio, dovete capire che, che non è che arriva e tutto d'un tratto è diventata una foglia o tutto un tratto è diventata una pigna, piano piano, ma neanche millimetro dopo millimetro, eh, micro millimetro dopo micro, no? millimetro, nel senso che veramente nell'invisibile, siamo nell'invisibile, la vera crescita di una gemma è invisibile all'occhio dell'uomo, cioè è così piccola che te al massimo il giorno dopo vedi che è cresciuta di un millimetro per esempio, ma la crescita è continua, continua, ogni secondo, come un flusso, solo che è piccola, piccola, piccola, minuscola. Bene, questo è il ponte. È uno degli esempi in cui si vede il ponte tra la materialità e la manifestazione che sta avvenendo in, questo, in quel momento proprio, no? Cioè la manifestazione è un processo, non è una cosa che avviene una volta, punto e basta, e poi si vedrà la prossima. È continua. La manifestazione è qualcosa di continuo, un continuo flusso di manifestazione e così anche come la piccola gemma di pino è anche il nostro corpo umano basti pensare naturalmente al periodo della crescita no? in cui l'uomo proprio cresce da bambino fino ad adulto ma non è che poi uno si ferma mai ci sono delle ricerche scientifiche che dicono che ad esempio ogni sette anni il corpo ha cambiato tutte le sue cellule tutte quindi è come se avessimo un corpo completamente nuovo. Potrei sbagliarmi un attimo sui numeri, non so se saranno sette anni, se saranno due anni, se saranno tre anni, ma non ha importanza. Il concetto è proprio quello che l'uomo sta scoprendo, cioè che la manifestazione è un continuo flusso. Non è un evento messo lì e eh, da quel momento in poi è morto, punto e basta. Compreso questo, quindi, non ci... Uh, risulterà più così uh, astrofisico, astro astratto, ecco, non ci risulterà più così astratto, capire che con la nostra parola, quindi con il potenza, con la potenza del suono, si può agire esattamente in quel flusso. Cioè nella manifestazione, sì, ma prima che sia manifesta, un attimo prima, Ecco dov'è che stanno gli angeli delle parti del corpo, un pochino prima della manifestazione poi effettiva. Ed ecco quindi che se l'angelo ti accetta, diciamo così, di fare lo stampo da capo, quella parte del corpo avrà uno stampo a nuovo, diciamo così o comunque uno stampo uh, di nuovo perfetto, rinnovato, ecco. E il flusso quindi della manifestazione pre inizierà a prendere un'altra piega e giorno dopo giorno quella cosa lì migliorerà sempre di più. È come avere una lente prima de no? con un raggio laser, come se fate passare un raggio laser, un raggio di sole per esempio, un raggio di luce, attraverso una specie di lente, e poi avete um, una superficie in cui vedete il, il punto luminoso, no? Ecco, questa lente inizia a sporcarsi, inizia a, a deteriorarsi un po', inizia un po' a malformarsi ed ecco che il bel punto, no? Quasi una piccola sfera, un piccolo tondo luminoso che vedete eh, a terra non è più bello circolare, ma inizia ad essere addirittura smezzato, mi capite? Inizia a essere a metà. Ecco, questo è il senso. Se si va ad agire sulla lente, invece che prendere a pugni il punto luminoso, che è solo il riflesso, capite? Il riflesso? Bene, cerco di aiutarvi anche con delle immagini, magari. Bene, il discorso è che in questo caso, allora io agisco sulla lente, che se ritorna completa e pulita, mi ridarà di nuovo il punto. Questo è come funziona la manifestazione e questo è quello che fanno gli angeli delle parti del corpo. Bene, detta questa cosa, come premessa, ma anche come insegnamento, iniziamo a vedere l'angelo reggente, i denti umani. Denkhael, è l'angelo dei denti umani. Quello che vedete qua, è il suo sigillo, il suo talismano, diciamo, che potete anche tranquillamente usare. Avrete poi nel PDF, naturalmente, la versione stampabile, eh, alta definizione, insomma, quella giusta poi per usare qualcosa volete. L'unica cosa è Den Hael, quindi quella h è semplicemente una, una C, kh, però un po' più un po' più marcata, DEN CHAEL, ok? Io quando vi metto CH vuol dire quella particolare C dura un po' più marcata, quindi DEN CHAEL, DEN CHAEL. Immaginate la mia gioia, sorpresa e meraviglia quando dopo diversi calcoli, diverse fonti, eccetera, sono arrivato a determinare con correttezza l'angelo che regge i denti umani e vedo den kael sono rimasto completamente pieno di meraviglia visto che in italiano i denti inizia proprio con den e voi non avete idea di quanti calcoli ci sono stati dietro prima di trovare questo nome proprio queste sacre lettere una dopo l'altra questa combinazione questo Codice. quindi era impossibile che uh, Dan uscisse fuori den, però invece a quanto pare, come io ho sempre sospettato e ho sempre detto la nostra lingua italiana, la nostra bella lingua italiana nasconde dei segreti che non sono ancora stati uh, svelati quindi 23 è il numero di volte che serve per attivare eh, il ruhania hm? di, questo, di questo nome, naturalmente, mi raccomando, ehm, prendetevi il primo PDF proprio, quello vi serve, perché quello vi dà le istruzioni scritte sul rituale. Io non ridirò di nuovo tutte eh, le fasi rituali, ok? vibrate i nomi divini che già conoscete prima dell'angelo mai prendere e andare all'angelo subito prima si vibrano i nomi divini perché in questo modo si crea eh, la condizione giusta capito per raggiungere quello strato diciamo che è prima della manifestazione quindi fate la chiamata all'angelo e questo è l'angelo reggente dai denti umani i denti, i denti sono un simbolo anche archetipale tutte le parti del corpo sono in realtà anche dei simboli eh? non ve ne meravigliate eh, considerate che i denti sono uh, qualcosa proprio di specifico per mordere, afferrare, strappare quindi è una forza molto violenta certamente sotto l'egidia di marte e saturno appartenendo di fatto al sistema osseo del corpo umano quindi i denti rappresentano certamente la nostra la nostra abilità la nostra capacità la nostra forza ok di mordere il mondo quindi anche di strappare la preda, la nostra forza predatoria, diciamo così, è certamente espressa dai denti, visto che le unghie non sono ormai più um, utilizzabili per questo, per questo, scopo, no? Quindi anche fosse l'erbivoro che strappa l'erba, ok? Quindi questo... ricordatevi questa cosa, diciamo, questa capacità di Um, conquistarvi le cose quindi capacità di conquistare uh, di avere presa sul mondo quando inizia a venir meno la vostra capacità di avere presa sul mondo allora iniziano i problemi ai denti perché iniziate a, a sentire come se non poteste più uh, prendere eh, avere presa sul mondo ricordatevi che i denti stanno nella bocca quindi comunque ehm, capacità di prendere, appunto, cacciare ecco, il nutrimento dalle cose, dalle situazioni dal mondo eh, poter sostenere il tuo nutrimento questi sono tutti simboli diciamo, legati ai denti quello che è molto importante adesso da capire è che Abbiamo l'angelo de, uh, dei denti umani, però i denti sono diversi, non sono tutti uguali, no? E infatti quello che adesso andiamo a scoprire assieme sono uh, le conoscenze specifiche dei nostri denti a livello esoterico, a livello magico, poiché alla fine scoprirete che ogni gruppo, diciamo così, di denti, a parte che è legato alla sua funzione, è legato al suo uh, scopo, ecco, ma ogni gruppo di denti ha una sua intelligenza specifica. Qui non parleremo di angeli, perché è troppo, Uh, vasto parlare dell'angelo dei canini dell'angelo dei molari no non, non non si fa ho provato sinceramente ho fatto i calcoli anche per calcolare gli angeli proprio dei gruppi ma non sono reali non sono efficaci non si connettono assolutamente a nulla quindi non esistono proprio, cioè l'angelo è una cosa che già dire dei denti è l'ultimo grado di specifico eh, che possiamo raggiungere. Ma, da non sottovalutare, le intelligenze dei denti, che quindi è un po' come se fossero uh, gli spiriti, diciamo, che risiedono nei gruppi specifici dei denti e sono utilissimi. Basti pensare a cosa sono veramente i denti. Allora, questa qui è l'immagine, un'immagine che ho trovato su internet e, e già vi inizio a dare un'idea di come i denti siano collegati in realtà a tutto il corpo umano, non soltanto a se stessi, perché dovete già iniziare ad abituarvi a questo, eh? cioè quando andremo anche avanti con la rubrica, Uh, se Dio lo vorrà, <ride> andando avanti con la rubrica, voi scoprirete che ogni parte del corpo è connessa a tutto il corpo. Uh, questo è il modo in cui agisce la conoscenza magica uh, di, di tutto ciò. Non si può vedere una parte staccata da tutte le altre. Però bisogna capire come le parti sono relazionate, ok? Quindi cos'è che si va a vedere? Le leggi del corpo umano punto e basta allora anche se questa è molto carina infatti guardate ve l'ho messa perché è carina è bellina e poi è intuitiva ci sono delle immagini no io ve l'ho un attimo accennata non so se queste eh, penso che si chiama riflessologia o qualcosa del genere però dovete capire che noi non andiamo a parlare esattamente di questo quindi vedete che le ricerche dell'umanità comunque um, sono arrivate a capire il collegamento, no? In questo caso tra i denti e il corpo umano. Quindi anche se questa è molto molto carina, io però vi devo trasmettere le conoscenze esatte, giuste. E questa non è propriamente esatta. Allora, io vi ho creato naturalmente, così a mano, delle eh, slide specifiche su questo, in modo che le conoscenze siano esatte. Questa è la prima in cui parliamo delle cause. Sì, perché secondo la conoscenza magica, ogni cosa del corpo umano è causata da delle cause. E le cause sono... Spessissimo, quasi sempre, si trovano quasi sempre nel sistema endocrino, cioè nelle ghiandole, nel sistema endocrino e um, questo quasi nella totalità dei casi. E, e quindi cosa voglio dire? Voglio dire che le cause di tutto, le cause delle vene, le cause dell'orecchio, le cause del naso, la causa... si trova nel sistema endocrino. Questo probabilmente perché nel, nel, nel feto, nel, nell'embrione addirittura, quando poi iniziano a formarsi piano piano il sistema eh, endocrino, quello poi probabilmente dà proprio l'impulso a formare tutti gli altri organi tutti gli altri tessuti tutti gli altri apparati del corpo umano intero ma c'è anche un motivo più sottile diciamo così cioè che le nostre ghiandole tutto il sistema endocrino è il ponte tra materia e corpo eterico tra il nostro corpo eterico e il corpo fisico proprio è il ponte perché e sono la parte fisica Meno materiale di tutte, di tutte le parti, ok? Quindi, ecco perché quando anche, no, nel, nell'India parlano dei chakra, eccetera, eccetera, subito la prima cosa che fanno li connettono a una ghiandola pineale, no? eccetera, perché proprio um, è il primo approccio al corpo fisico. Cioè, quando te arrivi, per esempio, dal corpo eterico, il primo approccio sono le ghiandole, come se fossero proprio quasi a metà tra il corpo eterico e il corpo fisico. Ecco perché quando si parlerà di cause, e parleremo delle cause di tutti gli organi che andremo a vedere, di tutte le parti del corpo, eh, vedrete che la maggior parte delle volte andrete a trovare qualcosa di sistema endocrino. Bene, allora, partiamo, per esempio, vi descrivo questa slide che vi ho creato, Naturalmente l'immagine centrale l'ho presa da, da Google, quindi right vuol dire destra, left vuol dire sinistra, no? E si intende la, la, la, la vostra destra e la vostra sinistra, ok? Um, partiamo dal centro per capire che i, uh, qua, dove, con la lingua li potete anche toccare se volete un attimo adesso um, sperimentare. I quattro denti centrali, diciamo così, che si chiamano incisivi, la loro causa è la ghiandola pineale, per quanto riguarda quelli sopra. Quelli sotto, la loro causa sono le surrenali. Ok? Poi abbiamo i canini. Vedete, ecco perché vi ho detto, magari le tabelle possono essere belle, però eh, le cose non sono tutte così super simmetriche e super geometriche come la nostra mente vorrebbe invece pensare. Vedete per esempio qua, i canini, guardiamo sopra, i canini sono generati, si dice così, dalla pituitaria il lobo posteriore della pituitaria, perché sapete che è fatta come due ehm, sacchettini, diciamo così, e il lobo posteriore della pituitaria genera non solo i canini, ma anche il primo, vedete in alto, no? il canino, quello lungo, il, i numeri 6, 11, sono i canini, ma vedete che anche i numeri 5 e 12 sono gli stessi generati, okay? quindi anche i primi premolari sono generati sempre dalla pituitaria, quindi vedete, perché vi dico le conoscenze ve le voglio trasmettere, ma che siano esatte, perché se no si sta zitti e si fa prima. Quelli sotto invece, quindi la parte in basso, sono sempre canino e ehm, primo premolare gonadi, va bene? Quindi questo è eh, i, il discorso, quindi testicoli e ovaie eh, sarebbero le gonadi. Abbiamo l'altro premolare che, come vedete, è solo. Quindi, vedete, no? La divisione interessante che non è proprio a volte come ci immaginiamo. Perché quelli sopra sono generati, diciamo così, dal timo quelli sotto, dai vasi linfatici. Dopodiché abbiamo i molari veri e propri, quindi sono tre, l'ultimo sarebbe il famoso dente del giudizio, no? Gli ultimi, eh, proprio gli ultimi. Il primo proprio molare, diciamo così, in alto, vedete, generato dalla tiroide, ma quelli in basso, quindi il 30%, e il 19 vene le vene proprio del sangue no mentre l'altro vedete arterie mentre su abbiamo sempre però a dominio le paratiroidi quindi vedete che ci sono delle cause un po diverse da sopra e sotto però siamo sempre sotto legidia del, di, di, di, del sistema endocrino, no? Pineale, pituitaria, timo, tiroide, paratiroide e la, sempre la pituitaria, però il lobo anteriore. Mentre invece di qua abbiamo il sistema nervoso periferico, mh? quello basso. Queste sono le cause uh, dei denti che noi uh, ci servono, ci serve come conoscenza uh, dei nostri denti stessi. Adesso invece vi faccio vedere gli organi collegati. Perché è importante? Allora, aspetta, ve lo dico subito questa cosa. Vedere le cause è molto importante perché in questo, in questo incontro, naturalmente, non possiamo parlare di tutto. Parliamo dei denti. E Anche qui è, sta, è stata la difficoltà. Cioè, riuscire a prendere una cosa e parlare solo di quella in modo che si capisce bene. Però, andando avanti con la rubrica, voi poi metterete assieme tutti i pezzi De delle conoscenze su questo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se avete dei problemi, per esempio, ai denti, no? Mettiamo, che ne so, il numero 15, per esempio, va bene? Molare 15 a sinistra, a vostra sinistra, in alto, allora nel vostro, nella vostra ritualistica, nella chiamata agli angeli delle parti del corpo, voi quando sarete in grado, oppure se ascolterete questo video quando già è registrato, andrete anche a prendere la registrazione, il video, sul sistema endocrino, quindi gli angeli del sistema endocrino. E dovrete chiamare assieme anche l'angelo delle paratiroidi avete capito perché in questo modo fate il percorso giusto perché prendete l'angelo dei uh, dei molari che ora vi faccio vedere scusate l'intelligenza dei molari ma gli date anche la tutela dell'angelo della sua causa ecco a cosa ci serve la causa per raggiungere un effetto di cui non avete neanche idea della grandezza di questo effetto. <ride> allora quindi le cause, anche se adesso essendo la prima lezione in qualche modo, mh, vabbè la seconda però, siamo agli inizi, non vi è chiaro ancora bene quando poi avete gli angeli delle cause e dovete andare lì a trattare i denti o vostri o di un'altra persona ve ne parlerò anche meglio di questo allora non andate soltanto a, um, a chiamare diciamo così l'intelligenza del dente 15 che vedremo tra poco ma andate anche a chiamarne la sua causa che è un vero angelo gli angeli delle cause sono angeli paratiroide in questo caso così come per esempio gli incisivi no andrete a chiamare anche nel vostro, proprio nel, nel rito capito mettete anche il nome la chiamata dell'angelo della pineale allora sì che lui comanda così come fece quando siamo nati in qualche modo lui comanda capito l'angelo della pineale comanda l'angelo dei denti e le intelligenze um, dei denti incisivi Va bene? Così funziona in realtà il vero processo poi completo. Vi faccio un ultimo esempio. Il molare 14, vedete no? Tiroide. Quindi, cosa significa in questo caso? Significa che per fare poi il rituale completo, adesso naturalmente... Lo farete come lo potete fare, però poi quando avrete le conoscenze per fare il rituale completo, voi chiamerete naturalmente eh, l'angelo della tiroide che eh, comandi l'angelo dei denti a agire sull'intelligenza di questo dente molare. Queste sono le gerarchie giuste. L'angelo del corpo umano no, quello lo chiamerete se volete, per esempio una settimana dopo che avete fatto questo trattamento, una settimana dopo allora ehm, potete fare solo l'angelo del corpo che, a cui chiederete di fare integrità alla forma umana, integrità al corpo umano e anche quindi eh, completare il lavoro fatto per i denti questo caso. Va bene a cosa servono le cause? Eh? Molto importante questo discorso, molto importante. Ma vi, vi volevo far vedere anche gli organi. Quindi, gli organi a cosa ci servono? Non ci servono tecnicamente, cioè non dovete poi chiamarli angeli degli organi anche, no, assolutamente. Però Infatti in questo caso diciamo così che si dice che i denti sono il riflesso di questi organi che vedete. Mm? Quindi è un po' come se i denti e la loro salute in realtà vi stanno indicando anche di riflesso qual è l'organo che è debole, qual è l'organo che dovrebbe essere preso in considerazione. Quindi, intanto guardiamoli insieme, e vedrete già subito che la divisione è diversa da quella di prima, non è che le, le divisioni sono identiche, e questo è normale, proprio perché, come vi ho detto, è una conoscenza, e un insegnamento un po' profondo, e non è che si dice si divide in quattro ed eccoci qua, no, non è così semplice come, come si può credere ma invece le cose devono essere trasmesse in modo giusto e il modo giusto è questo. Per esempio, gli organi sono così suddivisi nei denti, capito? Le cause, come avete visto, avevano divisione addirittura differente. Diciamo, questa forse è un po' più simmetrica. Allora, mentre i denti centrali, diciamo, no? Quattro sopra e quattro sotto, no? Gli incisivi sono eh, il riflesso, così si dice, dell'apparato urogenitale, quindi reni, vescica, prostata, utero. Abbiamo i canini, che come vedete sono diversi proprio, hanno il riflesso di cosa? Del fegato cistifellea e praticamente qui dovete vedere destra e sinistra, si dividano un pochettino, nel senso che, vi faccio un esempio, se voi vo volete la cistifellea, eh, dovete stare attenti, dovete prendere quelli di destra, non quelli di sinistra, perché quelli di destra, sopra e sotto, canini, sono il riflesso di fegato e cistifellea. Quelli di sinistra sono, è più o meno uguale, ma specifico in fegato e i dotti biliari, quindi non è più specifico nella cistifellea. Questo è un po' da capire. I primi molari, quindi diciamo i premolari, differenziano invece così quelli sopra quindi se vedete i numeri 4 5 12 13 quelli sopra saranno il riflesso di polmoni e quindi anche intestino crasso quelli di sotto sono riflesso quello di destra del pancreas ma anche dello stomaco e proprio specificamente del piloro, che è una parte prima no? del duodeno, sempre dello stomaco, diciamo, però anche quella piccola parte lì, che quindi se vi serve dovete prendere quelli, non altri. L'altro La, eh, quindi di sinistra, Milza e stomaco, stiamo parlando dei premolari, va bene? Andando avanti, vedremo proprio i molari veri e propri e, e qui vedete si invertono un po' le situazioni con quel che abbiamo detto adesso cioè che in alto abbiamo pancreas stomaco nei molari in alto di destra pancreas stomaco mentre invece di sinistra avremo sempre lo stomaco ma la milza in basso abbiamo Um, vi dicevo che si invertono infatti in basso abbiamo polmoni e intestino crasso quindi vi ricordate prima i polmoni e intestino crasso erano nei premolari sopra ora li troviamo nei molari sotto va bene e, e così prima vi ricordate diciamo pancreas stomaco milza, stomaco erano nei premolari sotto, infatti ora li troviamo, pancreas stomaco, uh, minza stomaco, nei molari sopra. Va bene? Gli ultimi, diciamo così, gli ultimi proprio molari, abbiamo in alto, uh, a destra il cuore e il duodeno, a sinistra il cuore e invece che il duodeno le altre due parti, no? il digiuno e l'ileo. Mentre invece in basso, a destra abbiamo il cuore e anche qui sempre il Leo. A sinistra avremo il cuore, ma anche eh, Digiuno e il Leo. Quindi sono più o meno uguali tutti e quattro, va bene, diciamo. Però tenete bene a mente anche questa, um, questa mia slide che vi ho preparato proprio specifica, perché a questo punto il discorso è che se vi si ammala un dente, oppure se vi sente un dente, perché di solito prima ammalarsi veramente, un dente può fare un po' male, hm? perché vi sta dando un messaggio in realtà. Ecco, se vi, si, se vi fa male un dente, ora potete capire riflesso di quale organo è. Allora, comprendendo questo, io vi dico anche il livello avanzato, no? Perché poi, alcune cose adesso non le capirete bene, ma, quando avete l'intera conoscenza e l'intera rubrica, allora le capirete e come. Il livello più avanzato qual è? È capire che a volte quando fa male un dente, veramente quasi sempre, quando ti fa male un dente, il problema non è nel dente, proprio come vi stavo dicendo, cioè che è un messaggio il dente, no? Quindi vi faccio un, un esempio, come infatti se no non si capisce bene se vi facesse male il dente numero, vedete qui, no? 14, quindi ehm, stiamo parlando del molare, del, del primo molare, diciamo così, eh, di sinistra, ok? Allora, il 14 è, è, è riflesso di milza e stomaco, quindi cosa va a significare? Beh, va a significare che in un trattamento completo, cioè, a parte appunto, prima di tutto, sapete cosa? Quando vi sente un dente, avendo queste conoscenze adesso, andate a fare analisi medica. Andate a fare uh, analisi medica specifica, quindi, non so, radiografie o, o diagnosi, ecco, in qualche modo, vi serve questo prima di tutto. Io lo farei, al 100% lo farei, di cosa? Dell'organo di riflesso al dente. Quindi, per esempio, no? Facciamo un esempio diverso. E quelli in alto davanti, quindi ti, vi fa male l'8, per esempio, o il 9. Facciamo una cosa generica, no? Vedete che è il riflesso di uh, reni, vescica, prostata, utero. Quindi è un po' l'apparato urogenitale. Dovete fare, io farei così, poi fate come vi pare, analisi medica, check-in, no? controllo, ecco, si chiama controllo, in quelle zone lì, che, no, che no, apparentemente non c'entrano niente con i denti, no? Uno dice, ma come? C'ho questo dolore da tre giorni al dente... E mi vado a fare l'analisi dei reni, che quello si vede anche dall'analisi del sangue, no? Tante cose. Però andate dal dottore e chiedete un check-in. Gli dite, mi potete, mi può per favore segnare un controllo completo di queste zone? E vedrete che il medico vi aiuterà. Naturalmente vi chiederà un po' il perché, però voi potete dire un po' qualsiasi cosa che vi pare. O poi comunque se voi vorreste fare un controllo, penso che ne avete il diritto. Nessuno vi dice no, non lo fai, giusto? Quindi un controllo che non sia invasivo, ma che sia un controllo di quelle zone lì. Questa è la prima cosa da fare perché è molto molto importante capire che se è a riflesso di quell'organo allora io voglio andare un attimo in quell'organo quindi devo capire cosa sta succedendo di preciso magari c'è un po' anche di cistite o un po' di qualcosa che ehm, affligge un po' no? sempre l'apparato urogenitale e alcune cose le potrei risolvere forse con un'alimentazione differente, no? Mi devo informare un po' su cosa può far bene a quelle zone. E quindi per una settimana io provo a favorire un po' di più quelle zone. Per esempio, mi viene in mente, per il fegato, se il canino, no? Se il problema è nei canini. Beh, vi potete prendere qualcosa di depurativo specifico per il fegato, per esempio delle tisane depurative, del mix erboristico proprio depurativo del fegato. Perché no? Cioè, è una cosa che va avanti una settimana, qualche giorno, per capire che in questo modo voi vi potete far passare anche il dente. Proprio perché è il riflesso, mi capite? Ma, concludendo comunque... Eh, i in nostri insegnamento su questo dovete capire che c'è anche la maniera e il modo di eseguire il rituale eh, completo per voi o per la persona che ha bisogno cioè per esempio se se fa male prendiamo il canino ormai va bene se fa male il canino ricordatevi che siamo sul fegato e cistifellea se è il numero 6 eh, o il numero 27 eh? potrebbero essere un po' tutti e due sappiate che comunque poi le intelligenze non sono uguali quelle del fegato e della cistifellea ok è importante anche questo ma diciamo che siamo nella zona del fegato allora allora per fare un trattamento completo voi andrete naturalmente a chiamare la causa quindi eh, la causa del numero 6 uh, del canino, va bene? Vi faccio rivedere la slide, um... la slide delle cause, <coughs> eccola qua, La causa dei canini è la pituitaria, quindi si parte sempre dalla causa. Quindi, ovviamente, chiamate il, la causa, quindi la pituitaria. Poi chiamate l'angelo dei denti, ok? Denchael, con il suo talismano pronto. talismano avrete solo questo solo quello di Den Hael, perché comunque voi è come se apriste una porta dai denti, perché è da lì che voi avete il sintomo, no? Quindi Den Hael sicuramente, ma dopo, dopo che avete fatto il trattamento completo, come vi avevo spiegato prima, no? E poi chiamerete l'intelligenza dei canini, che adesso vi faccio vedere, queste qua. Però dopo cosa andate a fare? Andate anche a contattare l'intelligenza del fegato, fegato cistifellea, quindi partirete dalla sua causa di fegato cistifellea e poi anche direttamente fegato cistifellea, quindi in qualche modo voi fate due piccoli riti in uno in cui voi fate completo per il dente però andate avanti completo per il fegato, va bene? Così si fa il discorso, in modo che praticamente voi cosa fate? Andate dalla causa dei denti, però dopo dai denti voi vi spostate anche all'organo riflesso, va bene? Quindi, mh, non è difficile in realtà, quando poi ci prendete la mano e capite il discorso, non è per niente difficile, ok? Però, per esempio, i, anche i molari, no? Questi qua ultimi, abbastanza, sia l'ultimo che il penultimo, eh, possono portare problemi di... cioè, quando uno... possono indicare problemi di digestione, ad esempio, allo, a parte stomaco, ma anche proprio l'intestino crasso, cioè, proprio quei problemi di... o acidità di stomaco, no? Difficoltà un po'... A digerire le cose e eh, quelli sono i denti specifici. Ecco perché vi dico, per esempio, no? chiamerete eh, come vi avevo già spiegato prima, come comunque troverete nel PDF proprio le istruzioni precise. Ve le ho messo nei commenti, come sempre. Sappiate che oltre a chiamare proprio il dente specifico e a chiedere lì, eh, la... andate di riflesso direttamente anche sugli organi riflessi. Ecco che adesso io vi faccio vedere quello che vi dicevo, cioè le intelligenze specifiche dei denti. <coughs> Quelli centrali, gli incisivi, l'intelligenza, quindi non è un, un vero e proprio angelo, è come se fosse un, uno dei comandi dell'angelo, va bene, dell'angelo dei denti, che è sempre Den Hael, e sempre quando si parla dei denti dovete chiamare prima di tutto lui. Per quanto riguarda gli incisivi, quindi i quattro che vedete davanti, no, so sopra e sotto, Idashmat. Per quanto riguarda invece i canini, avete Hashanat, quindi Hashanat. La H è aspirata. Ok? Ha. Per quanto riguarda i pre-molari, abbiamo YAHASHAH, qui diciamo l'accento è nella A finale, YAHASHAH, YAHASHAH, ok? Questi sono i pre-molari, YAHASHAH. Per quanto riguarda i molari, invece, l'intelligenza specifica è YANASAZ, Yana Sas. Quindi la prima S è una S proprio di sole. La seconda, che io vi ho scritto Z, ma l'ho sottolineata, è la S di rosa. Yana Sas. L'ultima intelligenza, quella del dente del giudizio, diciamo così, è Hat. Hat. Hat. Solo così. Vedete le corrispondenze planetarie a cui appartengono ogni, eh, ognuna di queste intelligenze, ve le ho messe. Finiamo quindi con un piccolo esperimento che se volete possiamo fare anche adesso in modo che si inizia un po' a capire il discorso. Perché? Alzatevi un attimo in piedi, vi faccio vedere un attimo l'esperienza di queste intelligenze. Si può provare un attimo per tre volte ciascuna no? a pronunciarne il nome eh, senza problemi, cioè giusto per percepire. Dove, fatele queste cose, cioè cercate di pronunciarle tre volte. Non è che dovete fare il rituale però neanche di essere il tabù. Di dire non pronuncio niente perché altrimenti no, non succede nulla se pronunciate un attimo capito i nomi non succede assolutamente niente allora queste intelligenze che quindi vi ricordo rispondono a den Hael, quindi sono specifiche proprio dei denti cioè Nessuno gli venga in mente di, uda, di usare i dash mat per eh, lo stomaco o per le surrenali, capito? Non è così? Allora, il discorso funziona a questa maniera. Nel vostro rituale anche, ecco perché vi dico, facciamolo assieme in modo che ci capiamo meglio. Nel vostro rituale, anche quando farete poi il trattamento completo, no? Per i denti. Um, quando avete fatto la chiamata dell'angelo... Dopo queste intelligenze si fanno risvegliandole dentro il corpo toccando dei punti specifici in cui loro sono nascoste, diciamo. Cioè un conto è chiamarle così all'aria, un conto è chiamarle toccando determinati punti del corpo perché loro si trovano lì. Quindi, insieme possiamo provare, così sentite subito cosa significherebbe. Allora, con le due in siete in piedi, no? Con le mani, tutte e due le mani, andate giù, giù e prendetevi le caviglie. Tenendovi le caviglie, pronunciate per tre volte Ida Shmat. Adesso andate su con le mani sopra alle ginocchia, semplicemente. E ancora, per tre volte, Ida Mat. Adesso... Ponete le mani proprio sui fianchi, cercate di appunto sempre entrare con le ossa no? in contatto e per tre volte pronunciate Hashanat. Adesso, con le due mani, vi toccate esattamente le spalle, quindi una mano tocca la spalla opposta, sinistra sulla destra, destra sulla sinistra, in questa posizione diciamo incrociata pronuncia pronunciate per tre volte Yahasha, contattando le spalle in qualche modo, no? Poi fate scorrere le, le mani fino a toccare i gomiti. Quindi una mano tocca il gomito opposto, no? Siete in posizione che vi toccate i gomiti. E per tre volte, Yana Sas. Adesso scorrete ancora un po'. Toccandovi i polsi, una mano tocca il polso opposto e per tre volte pronunciate HAT. Rilasciate pure tranquillamente le mani, ascoltatevi. avete avuto una piccola, seppur precisa e reale, esperienza delle intelligenze che reggono i vostri denti. Ecco che quindi termino qui questa nostra lezione, questo nostro insegnamento molto profondo, sperando di avervi fatto capire come il corpo umano sia molto misterioso e anche uno connesso in cui una parte sa dell'altra parte. Non è fatto a pezzi. C'è un'unica intelligenza che fluisce nel corpo umano. Vi ricordo il pdf per questa lezione che trovate nei commenti e è da scaricare da fare download e lì troverete le slide di quel che ci siamo detti in un modo preciso no? in cui si possono anche stampare troverete anche mh, devo finire ora di scriverli per bene ma troverete anche eh, l'intelligenza dell'arcata superiore dei denti l'intelligenza dell'arcata inferiore dei denti che sinceramente è facoltativo se usarle o no però mettiamo che uno ha problemi specifici proprio no in un dente specifico può certamente nel suo rituale aggiungere anche l'informazione arcata superiore dei denti e quindi in questo caso Ricordatevi però che non verranno mosse le forze dell'arcata opposta, quindi in questo caso inferiore Però se volete essere ancora più specifici, certamente potete farlo Non è obbligatorio, va bene? E in più vi metterò l'intelligenza che regge le gengive E vi metterò anche l'invocazione specifica, proprio con il testo, in modo che non vi sbagliate a ognuna di queste intelligenze quindi io vi auguro una buona pratica a tutti quanti non aspettate di avere tutti i video prima di iniziare a praticare non preoccupatevi intanto iniziate con quel che avete avete tanto visto che avete l'angelo di reggenza dei denti più tutte le intelligenze specifiche inizierete semplicemente da questo ma sappiate che andando avanti andando avanti con il vostro studio e la vostra pratica diventerete parecchio più bravi e quindi poi riuscirete a fare i rituali completi di cui vi ho parlato anche durante questo video. Io vi ringrazio tutti, sono molto felice di essere riuscito a fare questo video <ride> e benedizioni a tutti quanti, ci vediamo nel prossimo video.